Vai. Ciao a tutti ragazzi, io sono DiamondX e Marco 007, un attimo, così deve sfuocare, deve andare a fuoco. Nel frattempo leggi i dettagli di Soccer. Siamo tornati su n allora. Oggi facciamo soccer. soccer. In questa parte dobbiamo fare Soccer, appunto, quindi dettagli. Scendi in campo con il primo gioco dedicato al calcio per Ness. Si possono scegliere sette squadre nazionali, Brasile, Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, Giappone, USA e dove è l'Italia? Che abbiamo pure vinto il mondiale una volta. Non mi ricordo proprio. Manco io. E 5 livelli io non di calcio. Nemmeno io. Puoi giocare contro il computer o sfidare un amico nella modalità per due giocatori. So che è stato uno dei primi giochi di calcio a includere i rigori... Sì, a includere i rigori alla fine dei tempi regolarmente, regolamentari. È divertente, spettacolo fra il primo e il secondo tempo ok speriamo di non uh, metterci troppo tempo sì, come si baseball si può usare il coso in ogni gioco si può no non è vero ah team select ma io scelgo usa io sono giapponese mm. <ride> tu devi scegliere le chi è ah spagna questo che è il gbr? Germania! No Germania, intendevo, ma non è vero. Vabbè, uso fra. Gran Bretagna Regno. Ah, vabbè, interno. Io <ride> so. uso USA. Skill level 1. Half time. Tanto chi se ne frega. Uh, half time al 15, mettiamo. Sì, mettiamo il meno tempo possibile, ok? Iniziamo. Come si gioca? Non lo so, probabilmente come l'ho. ok? Ehi. Io non so chi sono. Ah, sai, è vero. Sono quello, quello rosa. Ah, <ride> Ma che cosa? Fuori. Come si fa? Tu sei giocare a calcio. No, soprattutto mm -hmm. sono una Game Boy. Non è un Game Boy questo. Al nesso Al Nascut. Ma perché mi buttano fuori? Vai, vai. Mm. Perché c'è... non c'è Sì, ho vinto. Dove era finito il il il ho vinto. il il portiere <ride> No. I sai cosa no. sai No, No, te lo passo. cosa No, no <ride> sai cosa <picchio. Torna> <ride> no, no. lo sai cosa No, sai lo sai No mi eh, stai in porta! Fire! Boh. No! How did you do that? That's a boss. Jump up in diamet! Se non, non eh? ci danno il copyright per la canzone che cantata male. No Anzi. Questa sarebbe. sarebbe tipo una cover, però. No. No, è una canzone. Comunque non è nostra, c'è cioè il copyright. Sì, lo so. Ah, intendo mettere il copyright su tutto, ok? Oh yeah, go. Sì, però. Smetti di fare gol, capito? No, noi ritroviamo. Noi troviamo tipo. Guarda <ride> <Quella> gli <di> altri. <ride> Prendi al volo, il Giovannino piccolo. Forza. Mia. <ride> no, mia tirata. pallina. Sì, l'ho tirata. Forza, corri, corri. Ma quanti siamo in squadra? Perché nessuno.. Perché quei quei tizi là si stanno. Sono lì? inutili, A correre. E' fire! Bang. Oh no! Falco un pesh! Ce no. l'ho, ce l'ho! Forza basso di me, si sì, ho preso! Perché i controlli sono così brutti? Yeah. Non fanno quello che voglio questi! ELFIERE! Oh no! Yeah. Ce l'ho, ce l'ho! E via! Prendo io la fai! I non si muovono! Perché sono scarsi! Invece c'ho quelli con lo skill level alto! No! Torna qui, eh. io ho calciato la palla. Mia, mia palla! Perché mia palla. non posso Guardi. controllare quel tizio vicino alla palla? Perché ti sei fermato? <ride> Sono l'unico che ti può muovere, scusa. Perché non va? <ride> ero l'unico che ti muoveva. Sì, ce Mia! la palla si è grigliata, tira mm. oh yeah Luigi, Luigi vai tizio, prendi la palla quel tizio rosa non prendeva la palla yeah. corri tizio rosa no, no, vai vai vai ce l'ho no vediamo se pure i giapponesi fanno la cosa you customers <fte não> blu blu blu blu blu ma che problemi hanno? Vede che non è che si trovano uno stile unico. No, loro sono tutti così. Ce l'ho. Non ho capito cosa è successo. Ok. Secondo, ah, secondo allora. tempo... Siamo USA 2, Giappone due Cioè uno Ah, fa solo... Giappone, viva! Sono più, bravi, sono più bravi calciatori a ballare. <ride> è vero, che cosa hanno. Così. Io invece il calciatori. Poi saltano come... proprio a copiare mano. Io non mi posso muovere, USA USA Oh, suso. Ma perché è soltanto quello che comando io è intelligente, tirare. prendila prendi Però, la presa, presa, grande. Non la posso passare ai miei compagni perché non la prendono. Non vanno incontro alla palla. Noi so. sono diventato il portiere Forza. senza preavviso. Corri, corri rossa, corri. Vai, Tanto USA, io USA, USA, USA. si I manda Mandala fuori, bravo. Ti sembra fuori <ride> quello? No, mia! Oh, come la ma Vai, infamozzo! Vai, muoviti! Perché oh yeah, stai tutti it. fermi? Mario, hai i hai the Ball! Vai, tizio, inutile, prendimela! No! Ho detto è mia. mia, forza! Vai! Prendetela, andatela a prendere! Yeah. Stupidi, inutili! Eh! No! Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Loro. Non ho capito niente dov'è so but... il <SILENCIO> Morello, vai calcia, calcialo! Un bel calcio di testa non gli guasta. Cioè lo guasta, però, non intenzionalmente. Forza tu, che sei più vicino. Ma tu li, tu li sai comandare? Sì, gli altri tizi. Un attimo. Posso cambiare il personaggio o no? No, perché ti faccio gol, ti <ride> Posso, non posso correre dall'altra parte se... Cioè non posso girare. Fire! Poma. Boom! Mm, no! Yes! Go! in 5 a 2! Ok, no. ora basta No, <ride> non so... Non so giocare a questo. Guarda, anche amici, io cambio. No. Giocando adesso che tu lo sai fare. Ciao. No! Yes! No! Ma ti puoi anche truffare col portiere? Eh? No, non persone. lo so Shhh. Prima l'hai fatto, lo so Ho capito Non più Iii. No non ho capito Iii. Vado a picchiare i ti tizi E vai No perché diventa il portiere senza che io Che, che lo sappia Perché non c'è nemmeno un pubblico Però si sente con le voci Beh noi non lo vediamo in pubblico Oh no. Vai tizio davanti alla palla, prendila! Yeah. No, hai visto? Ti sei tuffato Sì, bravo. ma io non ho premuto nessun bottone. Ah wow, che schifo! No! Forza USA! Fanno da soli quando devono prendere la palla! Io faccio gol da solo! No! Quando tira, ti. Salvo io! Perché lo vuole fare io! <ride> la vado fuori! Corri bra! Corri bra! Mm. How Easy. would you do that? I'm gonna kill you Oh, time up È hey, hey, hey, hey! È hey, finito hey, hey, hey. Siete scordinati Meglio. Cioè, Non sono scordinati Ok, quindi questo era soccer Soccer. Molto bello perché ho vinto Il prossimo io. gioco sarà <ride> Il prossimo gioco sarà qualcuno Allora, vediamo Ci sarà Tecmo Bowl No, questo l'abbiamo già fatto No ma state zitto. E tennis, quindi così. Ogni, ogni volta no. Anzi come, no, scusa? Oh, è di football. Voglio provare. Ok, no, non l'abbiamo fatto. E non è di football, è, è di è di coso, la rugby. Vabbè, comunque la prossima volta faremo Tecmo Bowl, quindi ci vediamo alla prossima partita. Ciao.